bella a tutti ragazzi bentornati oggi vi porto questo super glitch per avere soldi infiniti si può fare in sessione pubblica o in sessione a soli inviti i requisiti sono avere una base operativa con l'alloggio all'interno e il cannone orbitale e avere due completi minimo salvati quindi per cominciare il glitch cambiatevi abbigliamento e vedrete che in basso a destra ci verrà la rotellina di caricamento del salvataggio a questo punto avvicinatevi al cannone orbitale, in alto a sinistra vi verrà questa scritta per usarlo. Ora, quello che dovrete fare è tenere premuto il menu interazione, andare su stile, cambiare un abbigliamento qualunque e rimettere velocemente quello che avevate già addosso. E fare freccia destra per entrare subito nel cannone orbitale. Una volta nel cannone orbitale, acquistiamone uno e appena ci scala i soldi, tasto PS e abbiamo Spotify e confermiamo di voler sospendere l'applicazione. Una volta sospesa l'applicazione, tasto PS, torniamo in GTA e aspettiamo questo messaggio di errore che ci uscirà. Nuovamente tasto PS e ora andiamo in postazioni rete e facciamo verifica connessione internet. Una volta che avrà caricato tutta la verifica della connessione internet, torniamo col tasto PS in GTA e vedrete che vi ributterà in GTA la storia. come potete premete tasto option a questo punto tornate come ho detto nell'online quindi andate su online gioca gta online io vado a sessione solo inviti per caricare più velocemente una volta che rispawnerete nella base operativa vedrete che avrete 500.000 dollari in più a questo punto cambiatevi nuovamente stile e aspettate la pallina in basso a destra di caricamento del salvataggio una volta salvato potrete continuare a fare questo glitch e non abbiamo nient'altro da dire lasciate come al solito un bel like e iscrivetevi al canale passate per i canali del team glitch sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video bella per tutti